alle amiche ed amici eccomi di nuovo tra tutti voi in un breve live pretende essere corto perché ho il tempo di farvi un video messaggio tanto gli ultimi non sono stati visti molto come avrete capito dal titolo si tratta di affrontare per l'ennesima volta il problema dello stalkeraggio cioè eh, della rottura di scatole che alcune persone eh, come anche successo a claudio wolf a claudio show eh, ci perseguitano nei social media all'inizio eh, chiedendoci informazioni da amici e poi volendoci eh, ricattare o insultare con quell'informazione e quindi cari amiche e cari amici qui il vostro sentenza che vi parlerà de, de, di come affrontare lo stalkeraggio e, che dire sarà un video del quale già avrà parlato il nostro amico massimo tamarasco che seguo eh, già da molto tempo che me l'hanno presentato non so se il ricotaro che sognava o alessandro arcangeli quindi saluto massimo tamarasco se guarderà questo video o se qualcuno eh, che lo segue eh, gli potrà fare vedere questo video per eh, farmi conoscere da lui allora eh, non so se lui avrà affrontato il problema dello stalkeraggio e come risolverlo però eh, io eh, ci sono arrivato da solo perché hanno iniziato a farmi dello stalkeraggio non mi era mai successo prima ho avuto facebook dal 2010 e eh, questo attuale canale dal 2013 ma dal 2016 2017 hanno iniziato a farmi dello stalkeraggio Beh, eh, innanzitutto a me, a me, come diceva la Beatrice di Dante nella Divina Commedia, no le metangere, nessuno mi tocca. Quindi, come gli raccomandò Virgilio a Dante, guarda e passa. Eh, anche come diceva Osho Rainis: Le cose che mi causano a me, magari non le causano intenzionalmente, io sono solo un pretesto. Un catalizzatore a che un parafulmine a che la gente sfoghi le proprie frustrazioni le loro rabbie, le loro tensioni la loro invidia la loro cattiveria quindi a me personalmente difficilmente mi arrivano a toccare io credo più che altro che ci sono molte persone frustrate che non sanno come sfogare la loro frustrazione se la prendono con gli altri per quello che la eh, violenza nella società è in aumento cresce sempre di più giorno dopo giorno per quello che ci sono sempre più incidenti stradali la gente eh, non sa come sfogarsi guida ciao il ricotaro che sognava ciao la gente guida ascoltando musica dai cellulari ieri negli anni 80 90 lo facevano dai walkman e dai discman su con il morale mi raccomando anche te mi raccomando ricotaro che sognava e quindi la gente sempre di più fa incidenti in macchina perché si sfogano ascoltando la musica, camminano per strada, si fanno investire perché ascoltano la musica. Allora, come sconfiggere lo stalkeraggio, come sconfiggere, diciamo, gli individui che una volta in idioma più vernacolare, più casareccio, venivano chiamati strafotenti. Adesso non so se a YouTube gli sta bene questo termine ma è un uso è una parola di uso comune invece che stalker e tante altre cose che suonano strane beh eh, anche io non so se sono stato vittima di stalker quando ero giovane perché a me a scuola ignorandoli, perché eh, la loro eh, energia vivo eh, lo... è proprio dalla provocazione che uno accetta, più gli rispondi più loro eh, ti provocano. Poi eliminarli giustamente dai tuoi contatti e eh, occultargli le pubblicazioni, perché succede che eh, loro hanno del materiale per eh, provocarti proprio da quello che pubblichi. Quindi gli devi impedire di avere accesso al tuo, al tuo profilo, al tuo canale. Poi eh, devi mh, un attimino pensare eh, proprio a isolarli. Eh, eventualmente, se sono troppo provocativi, di eh, comunicarlo agli altri ed eventualmente se la cosa si fa seria perché dicono di sapere dove vivi, chi sei e tutto. Devi andare alle autorità competenti oltre che magari fare denuncia ai social forum. Che adesso Facebook dice che ha adottato delle misure un po' più rigide. Non ci credo, ma vediamo. Anche perché sta sotto pressione Mark Zuckerberg dopo i vari scandali che sono successi. Quindi, è un altro ricorso e la meditazione. Io in questi giorni sto ascoltando il mantra di Snatham Kaur. Non vi posso farvi ascoltare qui perché ci sono i diritti d'autore, ma i mantra vengono recitati, se voi volete, con eh, il Mala, che è il rosario in due, Buddhi, 108 grani, ma ci sono anche più piccoli. Io adesso ho iniziato il video, ma se no volevo farvi vedere che ci sono anche molto, molto più piccoli. E niente qua ho trovato un vecchio lecaleca -leca. potete accendere dell'incenso ma mi raccomando che sempre fumo è un po' come fumare ventilate l'ambiente magari accendete dell'incenso mi raccomando in un supporto che eh, sia resistente al fuoco e lontano da oggetti infiammabili poi quando andate nella stanza a meditare ventilatela perché altrimenti rimane il fumo che vi respirate e quello può far male allora per esempio usate il mala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 e le, le gambe devono essere a 90 gradi non in altro modo se no a gambe incrociate per terra sdraiati in una posizione comoda e in questo modo voi darete pace alla vostra mente staccandovi dagli stalker certo bisogna fare una differenza fra gli stalker stalker virtuali che semplicemente ti insultano nei commenti ti rubano, magari, identità e tutte queste cose come mi sembra che sia successo a Massimo Tamarasco. Non so, o a un altro nostro amico, che non mi viene il nome in mente, ma che parla anche lui di tante cose come me. E, ehm, e un'altra cosa sono eh, veramente eh, chi fa violenza, violenza fisica, stalker fisico. Quindi già che ti viene a picchiare d'entrata è un qualche cosa che è intollerabile e già bisogna prendere delle misure disciplinari bisogna dare alla polizia perché ti può uccidere invece se uno stalker virtuale basta tagliare eh, basta non permettergli più l'accesso alle proprie pubblicazioni però volevo comunicarvi questo perché ho avuto dei commentari circa lo stalkeraggio eh, che io parlato in video precedenti anche di quello che io ho sofferto di come una persona che in instagram si dichiarava mio amico e diceva sempre che i miei video in youtube gli piacevano tantissimo eh, e mi chiedeva in cambio eh, dell'amicizia di rispondere a delle domande io gli ho fatto 11 video si vede che l'ultimo dicevo non gli è piaciuto proprio perché a certe domande non gli ho voluto rispondere poi a altre ho capito che le ripeteva poi le domande alle quali anche anteriormente non rispondevo erano troppo intime cioè che vuole il numero del mio codice fiscale il numero della mia carta di credito eh, cioè arrivano a fare delle domande quindi anche quello caraggio quando ti fanno delle domande troppo intime e tu gli dici che non puoi rispondere perché non, non si danno certi dati sarebbe come dare la password di un social network eh, se io dassi la password e le mail eh, di questo canale probabilmente qualcuno potrebbe caricare cose che mi farebbero chiudere il canale o addirittura potrebbe cancellare tutti i video o chiudere il canale quindi eh, sono cose che non si possono dare mi spiace per quello che eh, claudio wolf diceva non bisogna fare amministratore del chat a chiunque perché gli dai dei poteri e dei superpoteri e poi non sai come li amministrerà e invece bisogna andare con i piedi pie di piombo essere cauti però volevo ribadire che eh, in questi tempi difficili convulsionati eh, dove tutti si agitano tutti eh, sono nevrotici tutti abbiamo dei problemi ma ci sono persone che non li reggono e che scoppiano sono dei fasci di nervi e che se la prendono con gli altri per problemi loro familiari eh, di questi tempi dove il malumore è contagioso dove nessuno sorride più dove non c'è un raggio di speranza per colpa della politica dell'economia della finanza eh, poi ci sono i complottisti che sono ossessionati dai complotti Tutte queste ragioni eh, la cosa conveniente è meditare, meditare, praticare yoga, attività fisica, per esempio per la salute del cervello, camminare. Camminare a passo lento, 30 minuti. Voglio dire, magari torni a casa tardi. Camminare per la strada non è raccomandabile, ma puoi andare benissimo anche in un appartamento camminando piano piano. Eh, magari se giochi ai videogiochi fai delle pause ogni mezz'ora. E per cinque minuti tre minuti cammini dalla cucina a, alla camera da letto dal bagno alla camera da letto non so se c'hai 10 metri eh, se, se c'hai una camera con bagno in suite cammini bagno il fondo del bagno fino al letto oppure se c'hai un corridoio si può creare un corridoio fra il fondo della cucina e il balcone del living, perché magari eh, c'hai uno spazio per passare camminare a piedi, cammini ogni tanto 5-10 minuti al giorno ti fai 30 minuti. L'importante è camminare eretti senza sforzarsi e eh, non dico picchiando il tallone per terra perché magari si lamenteranno i vicini e poi ti fai male, tipo cedere l'arco plantare, ma pestando bene col tallone, perché il tallone è una pompa naturale. Per quello fa bene camminare, è un esercizio eh, cardiovascolare, cardiovascolare e cardiotonico. Perché eh, camminare con i talloni, pestando sui talloni con moderazione, permette di facilitare il riflusso di sangue dalle dai piedi al cuore. Quindi favorisce una migliore tonificazione cardiovascolare. Se ne beneficia anche il cervello della tonificazione cardiovascolare. Quindi camminare 30 minuti al giorno aiuta anche a rilassarsi ed è una forma di meditazione che adottano anche i monaci zen giapponesi. Loro camminano mezzo passo alla volta e ci mettono un po' di tempo ad andare avanti. Quindi non è detto che tu per mezz'ora devi fare 30-60 km perché anzi ti può far male. Qua vedo che purtroppo si sta scucendo una trama. Del mio rosario. Quindi non è che devi fare una maratona per la salute del cervello, se ci riesci a farla sei allenato, un'altra cosa, ma altrimenti se inizi a fare le cose di brutto, poi ti può venire un malore. Come molti che vanno al ginnasio a fare pesi il secondo giorno, già muoiono di infarto. Invece, bisogna fare le cose con gradualità e poi camminare gratuito lo può fare chiunque. Mi raccomando soltanto le spalle devono stare eh, parallele ai fianchi eh, bisogna mantenersi eretti non bisogna spostare il baricentro in avanti e bisogna camminare eh, pigiando leggermente sui talloni per poi eh, appoggiare tutto il piede dal tallone alla punta del piede non camminare eh, appoggiando direttamente tutto il piede piatto oppure la punta del piede oppure la parte mediana del piede bisogna fare così Ricordare che sognava il rosario con il pentalfa non si può vedere. No, non è un rosario, c'è solo il pentalfa qua, una cordicella. Questo rosario, è un rosario buddista che già per fare le decine, le centinaia e poi le migliaia questi, questi, queste cose qua, questi, queste palline a parte. No, quando tu, per esempio, hai contato non so fino a 10 a 10 poi separarne uno io non, non lo faccio da molto tempo perché non è che lo uso così tanto perché loro, loro i tibetani hanno delle pratiche di recitare per esempio il, il, la scelta e santo milarepa ha recitato milioni di volte un mantra allora che fanno arrivano a 10 e separano una poi eh, arrivano a 100 separano una di qua. Allora continuano a contare e, e queste possono essere le decine, le centinaia o le unità e le decine, poi le unità e le centinaia. E, insomma, quello che vuoi. Eh, logico una le centinaia con queste diventano le decine. Poi passano alle migliaia qua e queste sono le centinaia. Poi ci sono dei rosari che hanno più di due. 10 palline ciascuno mi sembra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 laminelle palline eh, ci sono serie che ne hanno 10 perché evidentemente arrivano a, a milioni o miliardi di, di recitazioni di fatto eh, anche i guru e eh, gli, gli, gli shadhu i, i shida eh, i mahashida dell'induismo lungo il gange Stanno interi giorni recitando, fare un yapa mantra, una dedicazione di un mantra o una mascivaia. Una mascivaia, una mascivaia, una mascivaia, una mascivaia. È un mantra di Shiva, una divinità hindu. Eh, no, non ho letto il contratto, 5 stelle con Salvini. però è un qualche cosa che mi delude, mi delude perché pensavo che. Che, eh, I pentastellati, quando dicevano che non volevano andare con il vecchio, includessero nel vecchio anche Forza Italia e eh, Salvini. Che sarebbe la Lega, però mi sembra una cosa torbia come il Nazareno, del quale ho parlato in un video: il patto del Nazareno fra Matteo Renzi e eh, eh, Silvio Berlusconi. Adesso c'è un altro Matteo, Matteo Salvini con Di Maio che fanno un altro Nazareno in pratica, un altro patto del Nazareno, ma mi sembra mi sembra che dietro la regia di questo patto pentastellato eh, leghista eh, ci sia sempre la figura di Silvio Berlusconi, perché tempo fa lo richiamò a Salvini che non voleva un'alleanza con i pentastellati. E adesso salvini sembra che si sia emancipato che sia cresciuto che cosa ci covi non lo so per me c'è sempre dietro salvini il pdl e c'è anche un tacito accordo con i pentastellati del pd di matteo renzi quindi stanno facendo l'inciuccio. perché perché il presidente mattarella ha monito ci sarà un governo di convenienza e mi ricorda usciti da tutti i, i governi eh, Moro e Andreotti che non riuscivano a governare e che dopo un anno terminavano per fare dei rimpasti, eh, il, ci fu il Moro 1, il Moro 2, il Doroteo 1, Doroteo 2, Andreotti 1, 2, 3, 4, 5, no? Ecco, ma eh, Giulio Andreotti si è fatto rieleggere con l'astenzione dei comunisti di Enrico Berlinguer con la storia del governo. Eh, di Necessità, non so che cosa. Il ricottaro che sognava, chissà cosa succederà di sicuro, ne vedremo delle belle in bene o in male. Esatto. E quindi il governo di unità nazionale che ha voluto Giulio Andreotti che lo votassero e nel quale si sono astenuti eh, nella votazione per riconfermarlo perché avevano ucciso Aldo Moro, mi sembra. Eh, si sono astenuti i comunisti di Enrico Berlinguer. E poi sono andati all'opposizione per quello andreotti prima del pentapartito si è inventato la formula del sesta partito allora sono ritornati al governo dei comunisti ma siccome non ne traevano vantaggi sono andati all'opposizione quindi si sono sottratti dal sesta partito ed è rimasto il pentapartito e, e poi è durato fino a Tancetopoli e mani Pulite, il pentapartito in pratica che ne penso ne penso che sarà un altro patto del Lazzareno però vi dicevo eh, io mi deludono i 5 stelle aspettavo di meglio da loro però voglio dirvi meditate gente meditate come diceva renzo arbore in una pubblicità della birra eh, negli anni 80 meditate ma non meditate bevendo birra con quella bevete la con moderazione meditate praticando meditazione di ogni tipo perché la meditazione è uno strumento per affinare il cervello come lo yoga per affinare anche il corpo ma non deve per forza avere delle connotazioni religiose voi potete recitare dei mantra ma per concentrare e focalizzare la mente il richiamo della poltrona è irresistibile chan e eh, lo so però dovete fare attività fisica Camminare con moderazione, con calma, perché sia un esercizio cardiotonico, appoggiando i talloni a terra, mantenendovi eretti e poi meditate per affrontare, come dicevo nel titolo del video, il bullismo, lo stalkeraggio. E non mi voglio ripetere perché questa è stata l'ispirazione del giorno. Poi circa il patto fra i pentastellati capeggiati da Di Maio. E i leghisti capeggiati da salvini dopo gli scandali di corruzione che ci sono stati nella lega in pratica si è dovuto scansare Uber, umberto bossi dalla direzione ne parlerò in un altro video se ne avrò tempo perché intanto non si vedono dei risultati concreti hanno fatto questo patto ma quando si farà il governo adesso quanti mesi occorreranno per fare eh, un governo quanti mesi di nuovo ci impiegheranno a fare un nuovo governo per quello che io non mi sbilancio. Comunque voglio concludere questo video perché ormai ho passato i 23 minuti quasi. Mi raccomando, se anche voi avete avuto dei problemi con degli stalker o delle molestie non solo in internet, nei social forum, qui in YouTube, in Facebook, in Twitter e in Instagram come me, ma eh, soprattutto nella vita reale, a scuola, nel lavoro, eh, in famiglia, per colpa di parenti, magari non fate nome, no, non dite circostanze, non fate nome, cognomi, non dite città. Ecco, no, non siate troppo precisi, magari perché sennò eh, vi possono penalizzare per rivelare informazioni private. private. Commentatemelo qua sotto i commenti e mi raccomando. Eh, compartite questo video affinché altri sappiano come affrontare il problema dello stalkeraggio con la meditazione, l'attività fisica, eh, diciamo prendere le cose con filosofia, legge, la dura ti aiuta a evadere, eh, marginare o tagliare fuori dai propri contatti, escludere dalle proprie pubblicazioni gli stalker e anche dalla propria vita reale quindi con questo vi saluto mi raccomando condividete questo video primo perché altri possano commentare la loro esperienza commentatela anche a voi sotto il video nei commentari se volete aprite discussione sullo stalkeraggio nello spazio discussioni del mio canale che è da molto tempo che nessuno apre una discussione nel mio canale mi piacerebbe rispondere in quello spazio poi eh, diffondete non so se l'ho già detto eh, arrivando alla chiusura sono stanco eh, diffondete il mio video affinché altri possano commentarlo dire la loro esperienza come voi farete mi immagino e che poi anche dite alle persone alle quali condividete il video di condividerlo a loro volta perché anche i loro amici contatti parenti familiari colleghi di lavoro e eh, di sport eh, conoscenti vicini di casa possano commentare la loro esperienza in merito se hanno sofferto stalkeraggio e dove in, in quale rete sociale nel lavoro nello sport nella scuola nei bar in un ristorante li hanno discriminati in qualche modo perché stalker è anche chi discrimina e poi mi raccomando diffondete questo video per una seconda ragione che aiuterete il mio canale a crescere io ho 2600 ore di visuals YouTube mi deve dare quasi 100 dollari, eh, ma mi ha tolto le monetizzazioni perché dal 20 febbraio 2018 non arrivo a questa nuova meta delle 4.000 ore. Però sono disoccupato. Se questo video ti ha toccato, se questo video ti dà l'opportunità di dire la tua esperienza e di condividerla con gli altri perché gli altri ne possano essere premoniti e eh, si possano difendere. Per dirci come tu ti sei difeso da degli stalker da degli aggressori nella vita reale, eh, in scuola, nel lavoro, nello sport, in qualche luogo in famiglia all'estero, in vacanza o nelle reti sociali, per commentarci: qual è stata la tua soluzione? Come hai risolto il problema? O come lo hanno fatto alcuni amici tuoi? Eh, ecco, commentalo e condividilo in modo che anche, anche gli altri anche gli altri possano dire la loro esperienza e poi oggi o domani metterò come sempre eh, i miei video, video favoriti che sono quelli più visti anche nelle anteprime agli angoli e mi raccomando guardate tutti tutti i video miei che vi sia possibile soprattutto nella lista di riproduzione video che troverete nel mio canale perché ci sono molte liste di riproduzione ricottaro che sognava buon pomeriggio senten chan grazie del tuo contributo grazie a te ricottaro che sognava grazie di seguirmi eh, troverete nella lista dei video i miei video più recenti eh, guardateli però potrete anche guardare e condividere i miei video più visti perché così sarà più facile per me arrivare alla monetizzazione di qualcuno di loro perché molti di loro sono stati visti 50 80 90 volte quindi guardate nella lista di riproduzione video soprattutto se avete un cellulare sarà facile per voi e scegliete i video più visti oppure quelli più antichi oppure non so quelli meno visti guardate i miei video se potete condivideteli e soprattutto commentateli perché vorrei sapere una volta che voi guardiate i miei video cosa ne pensiate allora con questa vi saluto ciao perché non voglio digredire vi lascerò i video qua in angolo a destra e poi le anteprime che saranno più o meno gli stessi video più visti vi ringrazio eh, di tutto eh, dal vostro senten chan e alla prossima ma mi raccomando eh, affrontate con coraggio gli stalker non dategli la vinta e poi ditemi se ci siete riusciti con i miei consigli Ciao!